Grazie Presidente. Come già anticipato il Consigliere De Priamo, eh, la mozione del 16 luglio, ma noi dopo quella data abbiamo fatto ben due sedute di commissione urbanistica, non solo su questa antenna specifica, ma anche su altre in altri due municipi. Eh, quindi in commissione già abbiamo evidenziato quali potevano essere le eh, irregolarità di questa richiesta di autorizzazione pervenuta al PAU. E, eh, per noi, quella è stata l'occasione ovviamente anche di eh, incontrare, di confrontarci con i cittadini che avevano già attivato una loro azione sia nei confronti del Municipio che del Dipartimento. Infatti già da febbraio nel Municipio 14 c'erano state delle commissioni, il Consiglio del Municipio 14 aveva già approvato all'unanimità eh, una quindi poco prima della mh, chiusura diciamo, del lockdown, noi non appena possibile abbiamo convocato le commissioni ed effettivamente è venuto fuori che eh, su quella richiesta di autorizzazione c'erano delle irregolarità. Ehm, per cui eh, ovviamente questa mozione diciamo, risulta un po' superata dal, da tutte le attività che sono state fatte dalla Commissione perché eh, oltre alle commissioni io stessa ho inviato varie note agli uffici per essere continuamente eh, aggiornata sulla vicenda e ehm, so che è praticamente alla firma del direttore eh, esposito la D.D. di revoca di questa eh, autorizzazione proprio perché nel corso delle verifiche richieste in commissione, eh, gli uffici stanno procedendo in tal senso, dopodiché una volta revocata quell'autorizzazione il palo che è già eh, montato, quindi che risulta già posizionato eh, e sul quale dovrebbe essere montata l'antenna sarà di fatto da considerare un'opera eh, abusiva, per cui il municipio e i vigili interverranno per chiedere che eh, la stessa struttura venga eh, smontata, così come è stata collocata. Detto ciò, quindi, io sono abbastanza tranquilla su quello che è stato fatto, nel senso che gli uffici ci hanno subito risposto, hanno dato seguito alle attività di commissione, alle note che abbiamo inviato, eh, però eh, meno tranquilla sono sulle attività successive che eh... L'operatore che ha richiesto questa autorizzazione potrà fare, quindi eh, va, è un procedimento che comunque va eh, seguito e monitorato e non solo appunto, eh, in, in questo caso specifico ma anche per tutte le altre antenne che vengono collocate sul territorio di Roma. Perché eh, purtroppo eh, non si è ancora riusciti per alcune ragioni che sono emerse anche in commissione a, del, a, a elaborare il piano territoriale eh, della localizzazione delle antenne così come era previsto il, diciamo, nel regolamento. Quindi ovviamente eh, chiunque è eh, nell'amministrazione, quindi anche gli uffici, così come su questa antenna come sulle altre, quando non sono eh, rispettati i parametri eh, deve eh, agire con solerzia per procedere con gli atti appunto, di revoca e di annullamento e noi grazie proprio al lavoro eh, fatto in commissione sulla base delle segnalazioni degli uffici in questo caso ci siamo riusciti però eh, ripeto, secondo me eh, bisogna continuare a lavorare così come ho detto in commissione anche congiuntamente con la commissione ambiente perché questo regolamento che è l'unico atto che il comune dispone eh, per poter gestire queste queste pratiche, queste situazioni deve essere in qualche modo rafforzato per dare al Comune una vera eh, possibilità magari di eh, intervenire per eh, bloccare queste installazioni o quantomeno per eh, eh, localizzarle in luoghi che siano più eh, diciamo, eh, fattibili che comunque non incontrino eh, il il dissenso da parte dei cittadini, ecco, quindi sicuramente l'indirizzo noi lo voteremo favorevolmente e quindi anticipo anche il voto, non interverrò dopo, proprio perché siamo, ci siamo noi stessi occupati del tema e che sta arrivando a, ehm, a risoluzione, ma eh, credo che questo indirizzo possa anche avere una valenza da parte dell'Aula di, sen di senso generale, per eh, continuare a lavorare eh, nella direzione appunto che dicevo prima, quindi voteremo favorevolmente rassicurando tutti che comunque oltre la mozione il lavoro è stato fatto soprattutto per i cittadini e che a breve verrà firmata questa determinazione. Grazie.